Ciao a tutti e benvenuti. Sono Massimiliano Minato, un docente, ambasciatore per Makey, Makey. Vi presento questo kit che ci permette di trasformare qualsiasi cosa in una tastiera. Possiamo collegare appunto alla scheda dei cavetti. In questo caso, ecco, per dare vita a questo oggetto, che sarebbe un piano, ho inserito del nastro di rame, che è un conduttore ho riciclato una scatola stampato la tastiera e creato attraverso scratch gli script che mi consentiranno di far riprodurre il suono adesso ne vedremo il funzionamento Ciao a tutti, grazie e buon lavoro.